Allora, riprendiamo ehm, l'esercizio di prima. Eravamo arrivati a popolare la prima tendina con lo stato di partenza. Ho semplicemente modificato rispetto a prima il toString dell'oggetto dell country per renderli forse un pelino più leggibili. Poi magari bisognerà anche modificare l'ordine, perché altrimenti, se uno deve cercare uno stato, qui sono in ordine sparso, o meglio in ordine di query, cioè così come vengono fuori dal database, eh, vami a trovare dove va l'Italia, ecco, no? noi ci ricordiamo che è 325, quindi più o meno a un terzo di questa tabella, però eh, in generale non sono facili da trovare, quindi magari dopo li mettiamo in ordine alfabetico. Um, ma adesso concentriamoci sulle funzionalità legate al grafo. Allora, Cercare raggiungibili significa prendere un nodo di partenza, un vertice di partenza e visitare il grafo a partire da quel vertice. Il, il, il risultato della visita, dicevamo la volta scorsa, non è altro che un insieme, un set di vertici che attraverso un certo numero di archi intermedi vengono raggiunti. Quindi dal punto di vista ehm, del grafo, trovare tutti i vertici Raggiungibili significa prendere il grafo e fare una visita. Quindi, eh, public, facciamo in modo che il model restituisca una lista di vertici, chiamiamolo get raggiungibili, a partire però da un determinato stato noto lo stato di partenza l'abbiamo chiamato così nella interfaccia, continuiamo a chiamarlo così. Allora, questi sono insieme degli stati raggiungibili, come li ottengo? Beh, il modo, potrei farlo facendo una serie di query nel database, ma mi fanno impazzire, perché non sono solamente gli stati confinanti con l'Italia, sono quelli confinanti e a loro volta con i confinanti dei confinanti, eccetera, eccetera. Quindi, eh, avendo la struttura dati a grafo posso semplicemente usare un algoritmo di visita e farmi dare automaticamente tutti quindi eh, dovrò fare in modo che questo metodo getraggiungibili usi il grafo costruisca il grafo e poi vi faccia una visita sopra grafo che è pensato per essere memorizzato dentro la, la variabile model e quindi faremo un, um, io mi immagino per usare il meccanismo di prima un metodo getGrapho che mi restituisce il grafo su cui posso lavorare il metodo getGrapho co crea il grafo se non è ancora stato fatto oppure mi restituisce il grafo che è già stato creato no? Cominciamo a usare sempre questo meccanismo, perché di nuovo non sappiamo in che ordine vengono chiamati i metodi. Quindi io una volta che ho, se ho bisogno di una struttura dati che non è ancora pronta, me la devo creare. Se però l'ho già creata, non voglio ricrearla di nuovo una seconda volta, inutilmente. Mm? Oppure no? Eh, fatemi pensare. Perché se, se devo chiamare due volte il metodo get raggiungibili il grafo che devo usare sarà lo stesso oppure no, perché cambia uno dei parametri di questo metodo, in questo caso è lo stesso, se cioè non devo cambiare il modo in cui costruisco il vertice, il grafo ha eh, indipendenza in funzione di questo parametro. Se l'utente potesse invece scegliere nell'interfaccia l'anno no, rispetto al quale calcolare le, le relazioni di, di, di vicinanza, allora qui sì, che dovrei ogni volta che mi chiamo il metodo costruire il grafo nuovo da zero perché la query sarà diversa, perché in quel caso l'anno minore o uguale di mi restituisce un insieme di archi diverso. In questo caso no. Allora io posso eh, implementarmi un metodo che può anche essere un metodo privato eh, questo è un undirected graph di country eh default edge grafo. questo metodo get è un metodo relativamente semplice perché semplicemente chiama la crea grafo che abbiamo costruito sotto, che abbiamo definito sotto. Quindi sarà un uh, if grafo, grafo si chiamava la variabile this.graph uguale uguale null this.crea grafo 3 perché non siamo masochisti. return this.graph E così sappiamo che abbiamo la creazione on demand la bisogna del grafo quando ci serve. Allora, metto che raggiungibili, prendo il grafo e lo visito. Quindi, under at graph di country, io ho un po' noioso a scrivere questa cosa ogni volta, G uguale a dis.grafo. Una volta che ho il grafo G, quindi non uso dis.graph perché non sono sicuro che sia inizializzato, chiamo il metodo getgraph per avere un riferimento locale, che a questo punto sono sicuro che sia inizializzato, o lo era già prima oppure l'ho inizializzato adesso, e poi chiamo, eh, la, faccio una, una, una visita del grafo, ad esempio una visita in ampiezza. Allora ricordiamoci che eh, in jgrapht la lista d'ampiezza viene attraverso un iteratore in ampiezza, country con la stessa signature del default edge, bf, bad first iterator, uguale new, bad first iterator, e devo prendere tra i vari metodi per costruire l'iteratore quello che, a cui posso già passare il vertice di partenza perché io voglio passare non solamente il grafo G ma anche il vertice di partenza che è il mio parametro partenza adesso andiamo a capo così si legge quindi Inizializzo un iteratore in ampiezza del grafo G partendo dal vertice di partenza che è il mio parametro. Questo iteratore poi andrà fatto rotolare, no? fatto iterare fino in fondo, lo devo far esaurire e ogni volta che vado avanti mi dà un nuovo vertice dell'insieme. Quindi a questo punto io devo costruire, mentre lui va avanti... Chiudo queste finestre, mi dà fastidio. Vado avanti con l'iteratore che mando il metodo next e ogni volta vado ad aggiungere al mio, a una lista, che sarà poi il risultato, il vertice successivo che è stato calcolato. Quindi creiamo la lista, lista di country. list uguale new ArrayList e poi while uh, country, while uh, iterator BFI as next list.add BFI.next Quindi faccio sviluppare l'iteratore fino in fondo e ogni volta che chiamo Next mi restituisce il prossimo vertice della visita e io la memorizzo nella lista. Alla fine questa lista è il risultato che, che, che cercavo. non c'è un metodo in JGraphT che dato un vertice mi dia già direttamente l'insieme dei vertici visitati. Devo visitarli e poi in realtà nel quando li visito, questo next è l'operazione di visita del, del vertice, mi dà il vertice nuovo, non ci faccio nulla se non memorizzarlo. Alla fine dovrei per avere però l'elenco dei vertici visitati nell'ordine in cui sono stati scoperti dall'iteratore. Allora andiamo a vedere il controller, a questo punto il controller può facilmente implementare il metodo endo-raggiungibili, quindi gestire la pressione del bottone, dammi tutti i vertici raggiungibili, in cui basta che io vada a prendere, a scoprire qual è la country di partenza che l'utente ha selezionato, che sarà nel box partenza getValue. Tu hai selezionato una voce dalla tendina, oppure non hai selezionato nulla, quindi devo fare attenzione, quindi se per caso partenza null, allora non devo fare nulla perché l'utente non ha selezionato, quindi scriverò un messaggio d'errore. Errore, devi selezionare lo stato di partenza. a capo chiudi e basta e non faccio altro altrimenti faccio il lavoro di chiedere al modello list di country raggiungibili raggiungibili raggiungibili, ok, uguale model.get raggiungibili, da partenza. E cosa me ne faccio di questa lista? Beh, innanzitutto beh, la stampo, ma poi soprattutto ci popolo la seconda tendina. Quindi la stampo, facile, txt result, soprattutto se non vogliamo stampare bene, ma punto append text raggiungibili. To string, raggiungibili. Questa mattina non scrivo le parole giuste. Eh? ma soprattutto dobbiamo riempire la seconda tendina, perché poi questo permetterà all'utente di fare poi il passo successivo. Quindi box destinazione.getItems, allora fatemi prima cancellare gli eventuali elementi precedenti, perché se io posso far, chiamarlo più volte questo metodo, quindi ogni volta devo ripulire la seconda tendina, svuotarla e caricarla con i nuovi valori perché altrimenti si aggiungono quelli precedenti, se non facciamo questo clear. Get items, get items, punto add all raggiungibili. E qui stiamo visualizzando i risultati della visita sia nell'area di testo, ma sia soprattutto nella tendina. cosa mi dà. Vediamo di farlo funzionare. Allora, stato di partenza. Che prendiamo gli Stati Uniti. Cerca raggiungibili. Vediamo un'eccezione, ovviamente. Di che cos'è? Bla bla bla qua. Illegal argument exception. Il grafo deve contenere il vertice di partenza. Allora, questa eccezione qua è model.java37, adesso andiamo a vedere cosa c'è quella riga, dice il grafo deve contenere il vertice di partenza. Model.java37 è la creazione dell'iteratore. Quindi lui mi sta dicendo guarda che il grafo G non contiene questo vertice qui. Perché probabilmente oh, sono due casi, o oh, il vertice partenza è sbagliato oppure il grafo è sbagliato. Allora andiamo a vedere quale delle due sia, mettiamo un breakpoint. O oh, credo di aver creato il grafo e non l'ho fatto. Allora abbiamo detto Stati Uniti d'America cerca raggiungibili. Torniamo in Eclipse, andiamo in debug. Dove siamo qua? Aspetta che c'è troppa roba qua che gira. Allora, debug. Questo qua. No, perché non, non mi blocchi in un posto decente? sto cercando di capire perché questo non mi, da, non mi blocca sulla linea di codice Vabbè. dicevate avete trovato l'errore? qua? no nel controller non ho creato il grafo ma questo eh, lo volevo nel senso che il controller non sa neanche cos'è un grafo non gli interessa no? controller dice io voglio, caro modello, che tu che sai tutto, dammi quali sono i vertici raggiungibili e poi quindi chiamo la get raggiungibili, la get raggiungibili a questo punto è il, è il modello, dentro il modello che decide, va bene, per calcolare quali sono questi raggiungibili il modo più comodo che ho è quello di usare il grafo e allora me lo creo, GetGraph dovrebbe chiamare CreaGraph3 e CreaGraph3 dovrebbe creare questo grafo. Ha ah, un sospetto, fatemi vedere. fatemi misura alla due. C'è sempre lo stesso errore. Allora, volevo vedere passo passo questa cosa qui. Ok. Allora, qui siamo dentro il get raggiungibili, partenza è un country che è questa, questo oggetto qua, no? quello che abbiamo scelto. Adesso, il get graph dovrebbe accorgersi che entriamo dentro quindi getRungib dice dammi il grafo perché voglio visitarlo entro dentro il metodo grafo GetGraph, che c'è qua e this.graph sono scemo non è nullo e questo, è, qua, è questo è l'errore cioè lui crea il grafo se la variabile graph è null ok? peccato che sotto la categoria sono scemo c'era il costruttore del modello che creava un grafo vuoto quindi la variabile dis.graph non era null ma puntava a un grafo a un simple graph con zero vertici allora lui diceva il grafo ce l'hai già, cosa vuoi? non sto a crearne uno nuovo, non sto a disturbare il database eh, quindi non va bene questa roba qui la togliamo dal costruttore del modello e la mettiamo dentro il crea grafo tutti e tre alternativamente avremmo potuto testare se il grafo aveva zero vertici però ok quindi funzionava tutto, ero io che Andavo a interrogare, per sapere se il grafo era già stato creato o no, andavo a fare il test sbagliato, se la variabile era inizializzata o no. Purtroppo nel costruttore inizializzavo la variabile su un grafo vuoto. Lui lo vedeva già inizializzata, quindi non creava il grafo, ma quando poi ci cercava il vertice ovviamente non lo trovava. Allora, mettiamo a creare grafo 3. Allora, vediamo se è vero tutto ciò, nel senso che adesso dovrebbe funzionare. Ok, allora qui ha stampato un po' di cose, chiaramente stampando una lista l'estetica non è mai il massimo, ma soprattutto ha popolato la seconda tendina con l'elenco degli stati raggiungibili. Allora noi abbiamo per ora fatto una visita in ampiezza, no? E quindi si vede che a livello zero li mette in ordine di livello i vertici. Qui a livello zero c'è il vertice di partenza, poi ci sono i confinanti diretti col vertice di partenza, quindi gli Stati Uniti d'America confina con Canada e con Messico e via terra basta. Poi ci sono gli stati confinanti a loro volta con Canada o Messico, Tra via terra il Canada non confina con null'altro che non siano gli Stati Uniti, quindi non genera nulla di nuovo, ma il Messico confina con una serie di stati dell'America centrale. E da qui si va avanti fino praticamente a mangiarsi tutta l'America centrale e l'America del sud. Se io scegliessi invece, abbiamo detto l'Italia, che è 325, cerca raggiungibili, è qua che dicevo che questa seconda tendina nel momento in cui premo cerca raggiungibili va azzerata e poi caricata con i nuovi risultati, perché se io se facessi semplicemente add-all della seconda tendina, li troverei tutta l'America del Sud e poi dopo sotto i confinanti con l'Italia, no? invece no, devo prima ripulirla, cancellarla e poi aggiungerli. Quindi cerca raggiungibili, questa volta mi dice che l'Italia confina innanzitutto, beh, livello 0, livello 1 confina con Francia, Svizzera, Germania, Austria e poi vabbè c'è il Regno Austro-Ungarico, il Regno delle Due Sicilie, San Marino, il Regno di Modena, Parma, eccetera, che non ci sono più ma non abbiamo modo di discutere del database, Jugoslavia, Slovenia, Perché c'è l'Olanda? L'Olanda confina con la Francia, quindi siamo a livello 2. Il Belgio confina con la Francia, qui abbiamo i confini con la Francia: principato di Monaco, Spagna, Andorra e così via. La Baviera, ma poi in generale la Germania, sono quelli che confinano con Svizzera. E così via. E si va avanti. Fino ad arrivare, da qui arriva in Turchia, vedete che sa, saltano un po' avanti e indietro, non, non, non, so, non dobbiamo mai leggerlo come un percorso. I risultati di una visita. Okay, sono degli stati che complessivamente in qualche modo sono raggiungibili, adesso dovremmo scoprire come. Poi, però, col fatto che si arriva via terra fino in Turchia, da un lato si può salire su tutta l'Asia e dall'altro si riesce a scendere anche. nell'Africa direi e quindi mi piacerebbe capire come passi dall'Asia all'Africa ma probabilmente considera un confine via terra ok adesso la nostra domanda è se io voglio sapere come fare ad andare dall'Italia alla Grecia ad esempio dovrei farmi dire col bottone cerca percorso, dice va bene, io tu mi hai detto che la Grecia è raggiungibile, ma come? Okay. Ma come faccio a raggiungerla? Allora, l'algoritmo di visita scopre gli stati, quindi a un certo punto l'algoritmo di visita avrà scoperto la Grecia. E quando ha scoperto la Grecita è perché la stava visitando a partire da, una, da uno stato vicino. Solo che poi questa informazione di come lui l'ha scoperto viene persa, perché nel risultato del literatore non, non c'è questa informazione. Ok? Ma noi possiamo ricostruircela, possiamo decidere di ricostruircela. O di farcela dire, osservando l'iteratore mentre lavora. L'iteratore DJ Graf T. Questo Bread First Iterator. Andiamo un po' a vedere la documentazione cosa ci dice. Dai, che ce lo dice. Dai su. Okay. Questo Breakfast Iterator, così come tutti gli iteratori, ha la possibilità di registrare dei listener, cioè dei metodi che vadano ad ascoltare cosa lui sta facendo. Un listener non è altro che un gestore di eventi, così come noi abbiamo un gestore per l'evento click, del bot, per l'evento dell'azione del bottone, no? Noi semplicemente quando abbiamo nel controller i vari metodi, eh, vengono eseguiti quando si verifica un certo evento nell'interfaccia utente. Qui il concetto è lo stesso, L'iteratore va avanti, mentre lui va avanti genera degli eventi e se io voglio posso andare ad intercettare alcuni di questi eventi e fare delle cose. In particolare vedete che posso aggiungere un traversal listener eh, è un, un, sì, essenzialmente un traversal listener. Con questo metodo traversal listener io posso definirmi una mia classe di tipo traversal listener, quindi una classe che ascolti le operazioni di attraversamento che l'iteratore fa, e venga chiamata. E questa classe Traversal Listener cosa deve contenere? contenere? Deve contenere dei metodi che corrispondono ai vari eventi che vengono generati dall'iteratore. Quindi il Traversal Listener è un'interfaccia, io devo implementare una classe, devo crearmi una classe che implementi questa interfaccia, e implementare interfaccia significa implementare questi 5 metodi. La mia classe implementerà questi 5 metodi e l'iteratore, mentre va avanti, chiamerà questi metodi nel momento giusto. Il metodo connect component finished lo chiamerà quando lui ha esaurito la visita di una componente connessa. Il secondo component component start lo chiamerà quando lui inizia, quindi all'inizio della visita la visita di una componente connessa edge traversed quando lui ha attraversato un arco, vertex finished quando ha finito di analizzare un vertice, quindi vuol dire che ha finito di scoprire tutti i suoi vicini, oppure vertex traversed quando ehm, il, è stato visitato un nuovo vertice, è stato attraversato un nuovo vertice e ovviamente mi passa come parametro un evento che contiene l'informazione su quale vertice è stato visitato o su quale arco è stato attraversato. Allora, a me quale interessa di questi eventi? Voi potete dire, ma eh, il fatto che hai attraversato un vertice, cioè sei arrivato su un vertice nuovo. Eh, purtroppo no, perché io il vertice lo conosco già, li so già quali sono i vertici. Io quando scopro un nuovo vertice devo sapere da chi proviene, quindi ho bisogno dell'arco. Quindi voi immaginate che fate girare l'iteratore con queste due righe di codice che abbiamo già ma ogni volta che chiamo next, lui dentro, frullando dentro il codice della libreria, a un certo punto scopre un nuovo, attraversa un nuovo arco per scoprire un nuovo vertice. Quando è così, mi chiama il mio metodo, Edge Traversed. A questo punto, in questo metodo, io di nascosto vado a ehm, capire qual è l'arco che ha attraversato, quale è il vertice di partenza, quale è il vertice di arrivo e me lo segno da qualche parte. In modo da ricostruirmi quello che sulle slide la volta scorsa avevamo chiamato l'albero di visita. Cioè un insieme di archi che costituiscono il percorso di visita che è stato usato dal literatore. Okay? Questo è il ragionamento, vediamolo un passo alla volta. Allora la prima cosa è costruiamo questo traversal al listener. Poi lo associamo alla classe e poi implementiamo il metodo ehm, Edge Traversed. Allora, tornando in Java, quindi dobbiamo implementarci, lo facciamo dentro il nostro modello, una nuova classe che è country traversal listener. La chiamo così. La quale classe deve implementare l'interfaccia attraverso il listener di JGraphT? Lo posso scrivere a mano oppure lo posso fare direttamente qua. Dove, vie sono ovviamente country e default edge. Quindi abbiamo un oggetto che implementa un'interfaccia che ho chiamato countyTraversalListener, che è un'istanza concreta di un possibile TraversalListener. Default Edge non gli piace perché devo, mettere, devo importarlo da jGraphT. Adesso cosa mi dice Eclipse? Dice bravo, questa classe è una classe vuota ma se tu vuoi implementare un'interfaccia devi perlomeno definire tutti i metodi che sono stati definiti a livello di interfaccia e quindi lui per comodità mi può già dire aggiungi i metodi che non hai ancora implementato quindi clicco su aggiungi metodi non implementati e mi fa l'override dei 5 metodi che abbiamo visto prima allora questo questo questa classe qui adesso è una valida è un valido attraverso il listener inutile ma valido cioè non fa niente ma implementa i metodi che deve implementare questo vuol dire semplicemente che noi possiamo tornare nel modello e dire guarda caro mio iteratore che ti ho creato qua Prima di iniziare a iterare, quindi prima di arrivare qua al ciclo while, posso aggiungere un traversal listener sull'iteratore di tipo country traversal listener, quindi dico all'iteratore prima di cominciare a lavorare. Sappi che quello che tu fai dovrà essere osservato da questa classe. Quindi ogni volta che fai qualcosa chiama il metodo opportuno di questa classe che ti passo. Ok? Quindi noi possiamo andare a vedere, andiamo in debug fermiamoci alla edge traversed che è quella che ci interessa metto un breakpoint qua così vediamo se davvero viene chiamata questa funzione okay? e facciamo partire la visita quindi qui funziona tutto scelgo uno stato cerca raggiungibili perché non fa niente? Perché ho usato quello sbagliato, aspetta. Ah, perché l'ho lanciato in run e non in debug, scusate. Ok. C'era il breakpoint di prima, aspetta lo tolgo adesso, non ci serve più. Ecco. Qua sono dentro il metodo edge traverse, quindi mentre lì stava andando avanti questo metodo qua non noi non l'abbiamo mai chiamato, abbiamo definito la classe ma non l'abbiamo mai chiamato, perché lo chiama l'iteratore, mentre fa i suoi lavori, ma io lo volevo vedere perché volevo capire cosa c'era qua dentro, cioè quando viene chiamato questo metodo edge traversed, viene chiamato con un argomento che si chiama edge traversal event, è un oggetto che descrive che cosa è successo. No, perché mi chiama l'evento e dico oh, ho attraversato un arco. Quale? Allora, al metodo che gestisce l'evento viene passato un oggetto, in questo caso di tipo Edge, che collega Stati Uniti d'America e Canada. Quindi io dentro questo... Ehm, Edge traversa l'event, che viene passato come parametro al mio metodo, trovo una proprietà edge che è di tipo default edge che contiene effettivamente i due archi, i due, il punto di partenza e il punto di arrivo dell'arco che viene attraversato in questo momento. Poi contiene un'altra roba, Sì, contiene il riferimento all'iteratore che mi ha chiamato, vabbè, non, non, ma a me non interessa, no? Io dici, guarda questo, questo arco qua è stato già questo arco è stato generato da questa classe iteratore, se avessi più iteratori diversi. Allora le informazioni che mi servono sono qua dentro, facendo attenzione eh, all'ordine, perché io qua ho trovato USA-Canada, ma avrei benissimo potuto trovare Canada-USA, perché essendo il grafo non orientato l'arco eh, ce n'è uno solo per rappresentare tutti e due, no? quindi quando lui ha trovato un arco, gli archi uscenti da, dall'USA sono orientati in un modo oppure nell'altro a, a caso, eh? quindi dovrò fare un attimo attenzione a leggere questa cosa qua per capire se leggerlo per così o per cosà. No? Se... Va bene, allora io ho capito che riesco a farmi dire dall'iteratore tutti gli archi che lui effettivamente utilizza durante la visita in un modo un po' contorto, per carità, ma ce la faccio. Allora me li devo salvare. Me li devo salvare in un modo in cui sia comodo poi ricostruire il percorso. Allora, il modo più comodo, beh, io potrei salvarmi la lista degli archi. Però poi è un casino. Cioè Immaginate di avere la lista degli archi di tutti quegli stati raggiungibili dall'Italia e poi vi chiedono come fai a raggiungere la Grecia? Eh, dovrei trovare in tutta questa lista dove c'è la Grecia in prima o seconda posizione andare a vedere l'altro, capire qual è lo stato precedente è un lavoraccio la cosa migliore è ricordarci che l'albero di visita è un albero lo dice il nome un albero è caratterizzato dal fatto che un nodo può avere tanti figli ma di sicuro un padre solo che è quello che punta verso la radice allora quello che io posso fare è ricordarmi per ogni vertice, nuovo, scoperto, e lo scopro nel momento in cui attraverso l'arco, qual era il padre da cui l'ho scoperto. Cioè di questo arco di sicuro, ci metto la mano sul fuoco, non so in che ordine, in che verso ha girato quest'arco, ma di questi due vertici, uno è vecchio e uno è nuovo uno è un vertice che avevo già scoperto in passato e l'altro è un vertice che non ho ancora scoperto lo sto, lo sto scoprendo adesso allora io potrei salvarmi un riferimento che mi dice che questo il vertice nuovo appena scoperto è stato scoperto dall'altro okay? quindi io quando dico scriverò Canada è stato scoperto da USA Messico è stato scoperto da USA Guatemala è stato scoperto da Messico, e così via. Sotto che forma posso scrivere questa informazione nel modo più comodo possibile? Una mappa. Una mappa che mi mappa il vertice nuovo con il padre, col vertice da cui provengo. Allora, dentro dentro in questo metodo qua, mi popolo una mappa di coppie di vertici mappa country country, country nuova, virgola country vecchia, e così ho a portata di mano il bignamino, già con le soluzioni, cioè la Grecia dove arrivi? Da Jugoslavia, basta leggere la mappa, eh sì, però Jugoslavia non è ancora l'Italia, vabbè, ma allora Jugoslavia a sua volta arriverò da Austria, da Slovenia, non lo so, ma per come ho costruito queste cose di sicuro seguendo la mappa arrivo a Italia, arrivo al vertice di partenza, ok? Allora, proviamo a farlo. Abbiamo detto, qui, questo non chiamiamolo eh, argomento zero, ma chiamiamolo evento, l'evento di attraversamento. Quindi sappiamo che evento.getEdge è l'arco appena attraversato. Quindi l'arco sarà da evento.getEdge a uh, un sorgente e una destinazione, come facciamo a estrarre il sorgente e la destinazione di un arco? Da graphs.d.edge. get edge come si chiamano no è graph edge source adesso qui sto solo scrivendo dei commenti cioè mi faccio dare da, dal legge posso eh, estrarre il source e il destination E quindi aggiungerò in una mappa il link tra i due. Allora vuol dire che qui dentro ho bisogno di popolare una mappa e di conoscere il grafo, di conoscere un po' di informazioni... E queste informazioni dovranno essere disponibili al modello dopo che lui ha finito di lavorare. Perché il modello di tutto questo non sa nulla, perché questo, eh, l'event handler, eh, lavora di nascosto. Allora, diciamo che la, il, il modello, lui potrebbe creare una mappa, fare in modo che l'event handler la popoli e poi alla fine se la ritrova riempita. Perché se la faccio creare all'eventender, questa mappa, poi lo perdo, la perdo. Allora, io nel modello posso creare una mappa di country-country, che chiamo albero, ad esempio, così mi ricorda che rappresenta l'albero di visita. Mi ricordo, e eh, come fa però il, il listener a sapere qual è questa mappa? Glielo passo nel costruttore. E magari, già che ci sono, gli passo anche il grafo. Sì? Ci una mappa. non potremmo creare in campo un metodo setup? Un metodo? Dove? Su country? Uh, allora, lui sta dicendo non ho voglia di fare la mappa, però potrei la stessa informazione memorizzarla direttamente dentro il nodo country, dentro l'oggetto country. E quindi dentro country metto un'informazione parent che mi dice qual è il padre. Allora, la mia risposta è che non mi piace tanto perché il metodo country ha un suo significato, indipendentemente dagli algoritmi che ci faccio sopra, cioè corrisponde all'oggetto, corrisponde alla, al database, corrisponde al nodo del, gra, del, del, del grafo. Non è detto che... perché poi un domani mi serve avere due nodi dentro, li memorizzo tutti dentro country. Quindi l'oggetto country io lo lascerei puro, nel senso che contiene i dati che servono per rappresentare l'informazione. Poi nessuno vieterebbe di fare magari una sottoclasse di country, che ha i campi che ti servono, però queste sono informazioni a perdere in un certo senso, una volta che l'ho fatta non mi serve più, quindi non aggiungerei campi, perché altrimenti non c'è nulla che ti ferma ad aggiungere campi, ah sì perché in questo metodo mi serve un campo lo aggiungo lì, quindi cercherei di separare quelli che sono i dati, rappresentativi del modello dai dati che servono agli algoritmi per lavorare, che poi dopo li dimentico e quindi non li mantengo nella classe principale. Eh, eh, ok, la map la passiamo a questo, quindi devo, devo dire al listener che lui ha un costruttore... ha un tre default edge. Che riceve come parametro un grafo e una mappa, map. e di questi cosa se ne fa? Se li memorizza, quindi private graph G, private, questa roba qua, graph, non so g, map, this.graph uguale g, this.map uguale map, adesso definiamo tutte le cose che gli servono, tutti gli import, Ciao, molto utile. E eh. lo scoprito. Vabbè. Sì, vabbè, non, non, non, mi, non riuscivo a farmi fare l'importa solo. E poi cosa c'è che non va? Vabbè, magari public. Così. Attraverso l'istina. Costruttore, no? perché vuole un nome qua ma il costruttore non ha un nome ah sì il nome della classe non quello dell'interfaccia Guardate, eh. poi, mi, poi mi direte cosa, cosa va diverso quello rispetto al mio ma... ok l'unica cosa che mi manca ancora è personalizzare il grafo qua Pensa qua ok, allora ci siamo, abbiamo memorizzato dentro la classe una una, un riferimento al grafo e un riferimento alla mappa da popolare, allora vuol dire che noi dovremo qua dentro… Aggiungere alla mappa chiave valore, la chiave è il nodo appena scoperto e valore è il nodo da cui proviene, quindi può essere dal source alla target, No? oppure al contrario perché non so come aggiungerlo l'arco. quindi o lo aggiungo di così o lo aggiungo di cos'ha lo aggiungo nel primo modo se il source è il vertice nuovo e il target è quello vecchio perché io devo fare sempre una mappa che dal vertice appena scoperto mi punta al padre da cui è stato scoperto, da cui provenivo. Grecia punta a Jugoslavia. Viceversa, se l'arco che mi sono trovato è girato al contrario, dovrò chiaramente. La mappa deve sempre puntare dal lontano verso il vicino, okay? dal nuovo verso la, la sorgente. Allora io, come faccio a sapere in quale dei due casi sono, come è girato l'arco? E eh lo so perché di sicuro uno dei due vertici ce l'ho già. La mappa ce l'avrà già perché l'ha già visto prima. Nel key set della mappa uno dei due c'è già. L'altro no. Io all'inizio tutto ciò che scopro è nuovo. Avrò solamente il sorgente che ci, adesso a questo punto devo ricordarmi di mettercelo dentro a forza il sorgente. Map su null, cioè Italia su null. Poi secondo che scopro che è Francia-Italia, che sia scritto Francia-Italia o Italia-Francia, l'Italia c'è già nella mappa, la Francia non c'è ancora. E quindi va aggiunta una, una, una relazione che dalla Francia punta all'Italia. Quindi mi chiedo se li chiamiamo in un modo più comodo, country C1, perché se no ci incasiniamo, vero? E country C2, il target. Quindi se C1 non è contenuto nella mappa, non è ancora una chiave della mappa, allora è lui quello nuovo. Se C1 non è contenuto nella mappa vuol dire map.not, innanzitutto, not. map.keyset, ah contains keys già, contains key di C1, allora C1 è quello nuovo. E quindi map.put C1C2. Altrimenti C2 è quello nuovo. E quindi map.put c2 e C1, perché C2 è quello nuovo che quindi sarà stato scoperto da C1 che è quello vecchio. Proviamo a vedere cosa succede. Metto qua una print per vedere se riusciamo a capire cosa succede. Um, ah, devo ancora fare una cosa. che abbiamo detto quello vecchio deve esserci già quindi il punto di partenza lo devo mettere io a mano no? quindi partenza valore null così ci serve anche poi per fermarci sì. quando chiamiamo il of source dice che riceviamo un object. Allora, deve essere il graph, dice, eh, graph, dovete ricordarvi di parametrizzarlo con i parametri giusti, perché altrimenti può essere questo, o anche l'evento, è cioè parametrizzato con default edge, è solo una questione che manca qualche generic da qualche parte se vi dà un errore sui cast. Allora, vediamo se riusciamo a farci stampare qualcosa. Allora, Qua sotto mi sono fatto stampare la mappa che abbiamo appena creato. E La mappa mi dice usa null, perché è la radice. Ecuador li mette in ordine sparso, perché l'hash map sapete che li rimescola secondo la chiave di hash. L'Ecuador è stato scoperto dalla Colombia. È stato raggiunto dalla, La Colombia è stata raggiunta dalla Panama, il Venezuela è stato raggiunto dalla Colombia, l'Uruguay dall'Argentina, Messico dagli Stati Uniti, no? ha senso no? Il Peru l'ho raggiunto dall'Equador, non è l'unico modo, eh. il Brasile dal Suriname, il Guyana da Venezuela, andiamo avanti, Belize dal Messico, il Canada dagli Stati Uniti d'America, e così via. Quindi abbiamo per ogni stato effettivamente il puntatore allo stato precedente. Ok, allora dopo tanta fatica cosa abbiamo? Abbiamo fatto in modo, torno al model, che la GET raggiungibili, che fino ad ora mi calcolava semplicemente la lista delle città raggiungibili, delle country raggiungibili, pardon si ricordi anche un albero di raggiungibilità. Questo albero di raggiungibilità non ci serve sulla funzione cerca raggiungibili, ci servirà sulla funzione cerca percorso. Quindi noi dovremo fare in modo che questa mappa questo albero che abbiamo appena faticosamente calcolato, perché non dite che non è stato faticoso, ce lo salviamo all'interno del modello, in modo che il bottone cerca percorso ha già la pappa fronta e deve semplicemente consultare quest'albero per stampare il percorso da fare. Okay? Quindi questo è facile perché basta promuovere questa variabile albero a variabile distanza qua dentro il modello, private. Map country country di albero di visita, chiamiamolo così, e quindi dopo che l'ho calcolato dis.albero visita uguale albero. Questa print la possiamo togliere. Quindi questo metodo get lui ritorna solo la lista. Ma dentro si è calcolato e si è salvato anche l'albero di visita. E a questo punto il controller ha vita facile sull'altro bottone cerca il percorso, perché dovrà semplicemente estrarre la destinazione. e chiedere al model il percorso da fare per arrivare alla destinazione e stamparla adesso qua ho abbreviato, non ho fatto gestione degli errori perché l'ora sta per finire. E il modello nel get percorso ha già tutte le informazioni che gli servono perché sono dentro l'albero di visita. Quindi il suo percorso che deve restituire come lo ottiene? Beh, partendo dalla destinazione ovviamente e risalendo l'albero eh, percorso percorso mm. Cosa fa lui? Finché C non è null, finché non ho raggiunto la cima, C uguale map.albero eh, visita, get di C, e poi percorso.add di C. Cioè cosa sto facendo? Sto partendo dal fondo, che è la destinazione, e la aggiungo nella lista del percorso. Poi mi chiedo, a questa destinazione, che ho chiamato C, da dove sono arrivato? Vai, vado a interrogare la mappa. Cara mappa, da dove arrivavo? E me lo dice. A questo punto, il punto da cui arrivavo, lo aggiungo al percorso. Prima o poi arrivo al nodo di partenza che avevo inserito nella mappa con un value null. E allora mi fermo. Infatti non sarebbe male, scusate, eh, fare così. Così altrimenti aggiungo anche il null. Allora questa cosa qui dovrebbe sempl semplicemente essere il percorso di cui ha bisogno il controller. Proviamo a vederlo. Scegliamo gli Stati Uniti, cerca raggiungibili, Belize dovrebbe, dovrebbe stamparci, Belize, Messico, Stati Uniti, eccolo qua, non è andato a capo, scusate la, la, la grafica, Belize, Messico, Stati Uniti, se cercassi l'Italia… Cerche raggiungibili dimmi come far arrivare in Russia adesso qua in fondo no, qua si è piantato per qualche motivo vabbè lo, lo risolviamo domani hm? allora io vi faccio commit di questo, ci sono ancora un paio di aggiustamenti da fare, li facciamo domani eh, martedì sera e poi passiamo oltre sui percorsi minimi.